verrà la notte passerà forse torneremo a marci. passerai pochi pazzi non ci passa il tempo e nulla basta mai se vogliono i nostri lavori siamo stupide parole e che stupido chi pensa che non serva anche dolore, vicini ma lontani, dove i dati i viva, forse arriverà. Domani siamo quali in fondo, dove chiacchierai i miei mani. Solo per un giorno, la pare dai messo a solo vos so inseguiti, Volta dai, o te capirai, tu non vali, te La pioggia, il mal di testa, una vasta e un po' distorta, tiro, siamo uguali come vedi, senza di essere lì, non manzare in piedi, da altri vuoi fare piano, e dove tu vaga la mano, perché hai tutti i pregi che odio, e quei difetti che io amo, e una voce rotta, mi hanno ferito un'altra volta, forse arriverà. Domani siamo all'infondo. Forse cercherai. I miei mani sono per un giorno. Non a scappare dai miei sguardi. Posso ricevirti Volta a te dirai Quanto vale Dove darti il mondo Io non ci sarò e vedrai Non sarà semplice si volare a te puoi atterrare fra le braccia di chi vuoi mi senti vera mani siamo uguali in fondo mi senti a toccherai mie mani solo per un giorno Lavare dai mesuati, forse non seguisti, non voltare, ti dai, non se capirai, tu vali, ho deità sin mondo, anemi.